Le ciocche high extension sono state ancorate a un numero insufficiente di capelli, quindi la loro resistenza alla trazione è inferiore. Vi ricordate che eh, quando noi studiamo eh, la ciocca di capelli, quanti capelli contiene e qual è il punto di rottura del singolo capello quando è bagnato? quando un capello è bagnato ha un punto di rottura che si aggira sui 150 grammi, lui si estenderà del 30% in più perché è un capello bagnato e poi si romperà nella parte eh, più debole del cilindro del capello. Le shock high station sono state ancorate ai capelli trattati dai prodotti chimici, le mesh permanenti, tiraggi che ne alterano la resistenza. Anche qui eh, noi abbiamo uno stelo di capelli che può essere indebolito, colori permanenti eccetera, quindi questo punto di rottura eh, bisogna misurarlo con uno strumento che misura proprio si cioè prende un capello prima e dopo quando noi andiamo a fare dei trattamenti ristrutturanti c'è cioè una macchina dove prendiamo un capello prima e misuriamo il punto di rottura di quel capello e poi dopo il trattamento andiamo a revisionare e noteremo nettamente dei punti in più di resistenza del capello. La ristrutturazione del capello sia quello di extension sia quello di, eh, della cliente si rafforza benissimo. Ma che cos'è la trazione? La trazione è uno degli sforzi meccanici elementari in cui può essere soggetto un corpo Oh, my God.